Quanto costano veramente le scorte? Le scorte rappresentano sempre un costo in due sensi. Il primo è intuitivo. Per mantenere un magazzino bisogna pagare il costo del capitale, i costi legati allo spazio, quelli per la movimentazione e in generale la gestione delle giacenze, i costi legati a obsolescenza e a senescenza. Ma le scorte rappresentano un costo anche per un altro verso meno evidente. Nascondono i problemi. Se le inefficienze sono gli scogli, le scorte sono l'acqua che ci permette di navigarci sopra senza toccarli ma gli scogli, a loro volta, rappresentano un costo, anche se non li vediamo. Un processo produttivo è inefficiente? Nel dubbio facciamo più scorte. Così se ad esempio un macchinario si ferma o produciamo troppi pezzi difettosi, abbiamo una sorta di assicurazione. Ma quanto ci costa? La soluzione vera è un'altra, togliere gli scogli, non aggiungere acqua, eliminare gli sprechi e non accumulare scorte.